Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Daniel e Marco 007 Siamo tornati su uno stesso, allora, in questa parte dobbiamo fare... Voi giù? Pro Wrestling mm. Menu Ops Tornare alla selezione dei giochi Dettagli Allora E poi metti due sì, giocatori Sì, lo so, ecco perché mi trovo strano, allora Somersault Kick Flying Cross Chop Iron Claw Questo titolo eh. sportivo è uscito nel 1987 Per l'Internet Entertainment System Esegui i presi sull'avversario Premendo A e B Al momento giusto Poi la pulsantiera U per eseguire altre tecniche Ricorda che il tempismo è cruciale Nelle partite per un giocatore dove sconfiggere gli avversari In 5 minuti Difende il titolo di camp campione in 10 volte di fila Per affrontare il Great Puma le partite per due giocatori giocate al meglio di tre uh, match senza limite di round. Ok. Ok, arriva. noi faremo soltanto uno v 1 Una partita. Ah. Comunque, uh, visto che... Um, no, niente sì, grazie per avercelo ricordato che abbiamo collegato sempre allora ehm um, non sto capendo niente ah ok cos'è? di Amazon Slender. Fighter Hayabusa è um, di Amazon Non lo so io scelgo Star io, io voglio scegliere di eBay. però non lo trovo probabilmente Amazon è lo stesso sei pure abbonato. Ok. Come si gioca? Non lo so. Ok. Io salgo sul ring. e eh, sono forte. Per usare... Sono la... morto. <ride> <ride> mm. no, non è mia più realistico. Boh. Siamo morti. Ci siamo prima abbracciati e poi siamo morti. E vi ricordo che il wrestling non è affatto falso. Vedete che è grafica? Non ne ha sì, fatto solito. Ma gli arbitri che mi passano in, in mezzo? Salve. Come vado io? <ride> Picchio l'arbitro. Wait! Ti ho mangiato e sono svenuta su di te. Sono vivo. Come funziona? Non riesco a Non riesco a picchiarti. Perché non funzionano i comandi? Ecco. Mi <ride> mangio! Io ah. no! Weep. Oh, weep. Dai. <ride> no, lasciami. Mangio l'arbitro. Mettiamoci in combutta contro l'arbitro. Che sta succedendo? Non lo so. Aiuto. Forse Amazon ti mangia i soldi. No. Lasciami. Fuggi. No, ma siamo l'arbitro. Non lo posso picchiare. Non si arrabbia con me. <ride> Scappa. <ride> Scappa, scappa, non vincerei mai! Boom! I. <ride> uh. What? Ma ti avevo preso io, che è successo? Ho pianto. So. So. No, hai vomitato! Sono morto. No, lasciami! bubbo <ride> uh. Perché non funzionano i pugnetti? Perché i pugnati non funzionano? Perché ti rialzo? Devi morire! Oh! Aia. Salve arbitro! Picchio l'arbitro! <ride> Picchiamo l'arbitro! Oh! Muori! Lasciali! Ah. Boom! Mmm, che buono! Aia! Solo io ti posso mangiare perché sono un mostro! Non, non, Ok, via. Ma perché ti fanno lottare? Tu sei pazzo. Aia. <ride> aiuto! Non sono pazzo, sono un mostro, sei di sangue. Ragazzi, qua c'è un... Ecco, prendo. Oui. Io mi sto pulendo oh. il sedere sulle, sulle strisce. Sì, me ne sono morto, aiuto. <ride> non me ne frega niente. Non mi prendi. Meglio di Super Smash Bros, rag ragazzi! Eh, oh no! <ride> Ho vinto! Perché? Perché sei stato troppo tempo sulle strisce! <ride> no. ma Non so! che. Ok, fa fiso. Stavolta nessuna sclusione di colpi! Non <ride> <Star -man. ride> No, Non si sta sopra, ok. Oh, ma... mm, preso. E ya. Yeah. Mmm, che buono che si. Ehi, no. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi ma tu sai che sei starman? Sì. eh <ride> non ci ecco. stai lì, non ci stai lì ok, no come fai a direzionare dove cadi? non lo sto direzionando, segue te boom boom non ci sta <ride> lì, ok va bene la la la la <ride> ok, basta forza. forza vieni qui ma ah. ah. farlo pure io. Mamma mia che potenza. Hai messo quel backflip. Uh, fuori dal ring. Non vale. <ride> certo che vale. Va. È E dai, non so risalire. <ride> Mamma, aiutami. Non mi puoi attaccare, io scappo. Sì, ma c'è il cameraman... Sì, ma tu vieni <ride> eliminato, lo sai? <ride> Vabbè. Ho bloccato il cameraman. le.. Uh. Ah ma non <ride> Io uso <eBay>. i <ride> bei Siamo uno a uno, questa è la scelta decisiva Vediamo quella di Kio Pistana Boh no fammi salire ok <ride> Mamma mia Ma perché nessuno riesce a colpire l'altro con i calci tranne Boh, come fai? Eh, lo faccio, e basta. Oh. Un attimo, un attimo, stai wow. fermo! Stai fermo! Boh. Ti ho preso. Non ti picchio, te lo giuro. Ok. No, no, no, no non ti picchio, non ti mangio! Oh, via, fuci, fuci! <ride> Ci siamo scontrati Che ca'? Che ca Vedi? Mi fa ridere che io... Come ecco, zio. io ti prendo e ti lancio così. Come non nulla fosse. Non si sale lì. Non si lì! Ho vinto... No, sto scendendo. Ah, ti ho pregato. <ride> ho vinto. vinto. Winner di Z. È... Inglese è uguale al 100. Game, Game over. hai perso. No. Eh vabbè. Ok, quindi questo era Kingslander, Giant Panther, no, uh, va bene, questo era Pro Wrestling, e il prossimo è Soccer, si, sì, calcio, calcio molto realistico, come sempre, e poi ci sarà Tennis, no, Tecmo Mobile. e poi Tennis, e poi Yoshi, e poi questi due let's play. a meno che non, non escono altri giochi, allora, Dopo Yoshi, cioè quando finiremo On Es pure oppure Super Piper Mario, perché qua ci sono i giochi a rischio di estinzione, <ride> uscirà il nuovo let's play, let's go eevee. Non capivo che il prossimo let's play è let's go eevee, eh, so. Questi due invece ci siamo un... Un... un controllo collegato. Ah, oh. Vabbè. Comunque, ci vediamo alla prossima parte di Uness. Alla prossima. Ciao. Ciao.